inaugura oggi la città dei bambini un altro traguardo per l'amministrazione che dopo dieci anni tra poco si ritroverà appunto a, al voto sì altro traguardo eh, ci abbiamo lavorato veramente tanto tempo perché tra l'altro l'area non era neanche eh, comunale era un'area eh, della regione Lazio, l'abbiamo potuto acquisire, fare, fare tutta una serie di procedure autorizzative, ci siamo riusciti, ci siamo riusciti eh, anche a superare una serie di altri problemi e finalmente noi abbiamo potuto inaugurare diciamo, questo bellissimo parco, grande parco con dei giochi originali la, che solo, solo qui per esempio l'isola del tesoro è, è, è la prima isola che in Italia viene collocata dentro un parco, e in questo caso dentro un parco pubblico, qui i bambini eh, è la loro città, è il loro luogo, possono decidere loro, possono venire quando ritengono opportuno, possono, sono liberi, non spendono nulla, cioè eh, eh, insieme ai genitori, da soli, eccetera, anche in un modo curato, eh, è recintata questa grande area possono svolgere tutta una serie di attività in qualsiasi momento appunto senza dare conto a nessuno. Ovviamente eh, devono comportarsi come bisogna comportarsi, però eh, è un luogo dove loro possono veramente eh, intestarselo e continuare a fluirlo nel corso, nel corso dei loro anni. Quindi eh, è sicuramente diciamo una bellissima iniziativa voluta pensata ormai da qualche tempo da diversi anni e finalmente ha trovato diciamo, eh, realizzazione proprio in questi giorni eh, qui ci sono anche dei campi di sport calcio basket eh, però qui vicino c'è anche il Pala Fersini, a che punto siamo con uh, il Palazzetto dello Sport? Beh, su quello siamo un pezzo avanti ormai perché abbiamo ottenuto un finanziamento PNR, eh, l'abbiamo fatto diventare progetto, questo progetto eh, sta in corso di bando, quindi appena riusciamo a chiudere la procedura definitiva diciamo, della giudicazione possiamo iniziare il cantiere. Ora lì non c'è solo il recupero, c'è anche diciamo, la messa a norma di quell'area, di, quel, di quell'immobile e tra le messa a norma di quell'area di quell'immobile significa eh, allargarlo, allungarlo, metterlo a norma, anche perché eh, era fuori norma per una serie di attività, Proprio perché era pensato tantissimi anni fa, poi è chiaro che le norme, anche coni eh, europee, l'avevano man mano diciamo, superato. Poi aveva avuto un problema diciamo, di carattere strutturale cioè addirittura non aveva mai passato il collaudo e quindi si era ammalorato anche la parte diciamo, della struttura abbiamo dovuto prendere un provvedimento di chiusura, di non utilizzo di quell'immobile quell però il progetto era un progetto molto diciamo, impegnativo sotto l'aspetto finanziario Stiamo parlando di 7 milioni di euro e che finalmente, finalmente, grazie al PNRR siamo riusciti adesso a fare questa svolta ed avere tra un po' di tempo, tra qualche settimana, l'apertura del cantiere. Una nuova casa per il garante dell'infanzia, cosa cambia allora d'ora in poi nel comune di Fiumicino? Ecco, il Comune di Fiumicino ha fatto una grande opera con questa città dei bambini e dei ragazzi perché ha costruito un luogo che nel futuro sarà un luogo dove i bambini e i ragazzi potranno giocare, esprimersi attraverso lo sport. Eh, le attività, avere un luogo in cui crescere insieme e confrontarsi. Il gioco è un fattore di sviluppo formidabile per i bambini, li aiuta a crescere, li aiuta a costruire una coscienza civica e solidarietà perché si cresce insieme e si fanno delle attività insieme quindi io sono come garante dell'infanzia molto contenta, perché il diritto al gioco è uno dei diritti fondamentali dell'infanzia. quindi I nostri bambini di Fiumicino, bambini e ragazzi, sono fortunati ad avere questo nuovo luogo che spero che nel futuro possa crescere ancora e che tutti quanti noi siamo chiamati a custodire per loro.